Posso godere di un tuo passaggio in macchina? Io eh, mica ci ho venuto in macchina L'intervista come me la fai? Ah, in macchina lì. Sì. Io ho fatto un po' tardi stanotte, quindi vai, falla. Ma io ero niente. venuto qui apposta per niente, farmi, farmi intervistare niente. da te. Ah, ti intervisto io? Sì, ho voglia. No, stai là adesso, <ride> a cuccia. Cosa se vuoi? Facciamo. Antonio, Antoine. Ciao! Ciao! ciao. ciao cosa vuoi amore mio amore tuo allora come hai accompagnato qualcun altro non ce l'hai fatto sapere <ride> eh? no basta basta per ora, per ora siamo un po in, in pausa poi dopo che ho accompagnato dopo che accompagnato ho... ma non sei registrato certo. dopo che noi, dopo noi abbiamo visto il... una foto eh, con di maio dopo che ho accompagnato il vero e unico persona all'interno della camera non oggi non può salire più nessuno all'interno all della oh. camera oggi l'unica vera persona degna di rappresentare il ruolo di presidente della camera che è Luigi Di Maio è uno spettacolo ma proprio uno spettacolo cioè. ma tu non c'eri a Novate io l'ho visto, è registrato anche a Novate poi è, cioè, io pensavo cioè, di solito magari cambiano un po' nel, nel, nel momento privato rispetto al momento uh -huh. pubblico no non quello così è proprio. così <ride> proprio sì, qualche parolaceta l'ha detta, ha detto un paio di cazzi è, è molto talebano, eh? molto talebano ma proprio di quelli ma pagato, ah, ma pagato bello. sì talebano ma pagato ma e poi è quello che magari aspiriamo noi tutti talebani un po' così il bandiere della cista le bandiere del No, della però sinistra, io mamma mia, io ho portato la bandiera nel notabo. Se... Sai cosa ho notato? Che ha una potenza narrativa incredibile. Grazie. Perché lui comunque inizia a raccontare e dice E adesso vi racconterò tre... Sì, tre... arrivano i siguri bu du sì, sì, sì, sì, con calma. Sì, sì, sì, ma con calma No, è bello perché c'è uno stile totalmente diverso da... Che ne so, da Di Battista, sì, sì, sì. Da, ma da Maglio Che comunque sì, arrivano anche loro, Soria Però oh, allora arrivano, arrivano di pancia Lui, lui è della serie, brale. prego, si accomodi Sì, sì, sì, sì, sì, sì <ride> si si si si E io quando lo sento parlare, no? Mi viene in mente, Segoni tu lo sai che abbiamo un genio la camera? No. Segoni, eh, parlamentare nostro della Toscana, che un po' di tempo fa ha fatto, parlava di, di un emendamento sul dissesto ideologico, occhiali, capelli lunghi, ha fatto. Eh perché sappiamo che questi argomenti piacciono sia alla destra, ah, sia alla sinistra, che anche al centro. Eh no, a quello Io... non mi è piaciuto. No, e eh vabbè, ma perché oh. A me quello non era è era il piaciuto. giorno dopo il bordello. E eh, eh. lo so, E' eh, però... andava fatto, andava. No, no. Come no, una finezza no, proprio. No, di quelle. No, no. a me non è piaciuto, dai, eh, ma sai sono un porco. Vado, vado